amici e benvenuti in questo ultimo giorno di tour, siamo ancora in Francia, siamo ancora in Loira e stiamo ancora vedendo i castelli, quello di oggi è il castello di Chambord che è il castello più grande e più bello che c'è in tutta la valle, un po' di informazioni utili che vi posso dare è che il costo del biglietto è di 13 euro. più c'è la possibilità di acquistare due tipologie di audioguida, c'è una classica quella con le cuffie, un'alternativa c'è l'onpad che ti fa vivere a 360 gradi in modo virtuale l'esperienza. l'esperienza, consiglio che vi do è venire presto perché noi nonostante siano le 9 abbiamo fatto la fila sia per prendere il biglietto sia dovremo fare la fila anche per entrare, quindi armatevi di tanta pazienza perché comunque questa è più visitata e più grande, già ve l'ho detto e quindi di conseguenza c'è maggiore affluenza di turisti, noi ci cominciamo a mettere in fila, vediamo Allora, sono due ore che siamo qui dentro e siamo solo al primo piano. Abbiamo. abbiamo fatto 0 e 1, manca 2 e 3. E 3, dai, che può essere peccena. Ce la facciamo. Ce la passa la cena. Sì, dobbiamo andare in cucina, quindi riscende nuovamente di sotto. O oh, perizio ci arriva il castello del soffitto. Mamma mia, che è immenso, mezzo, il mezzo, non finisce più. allora ragazzi termina qui questa nostra avventura in giro per la Francia abbiamo visto la Normandia, abbiamo visto la Bretagna, abbiamo visto la Loira e devo dire che Molto probabilmente non c'è stata una regione che ci è piaciuta più delle altre ma per il semplice fatto che sono state tutte e tre belle per lo meno le città che noi abbiamo visitato eh, sono state una più bella dell'altra forse ecco, potrei mettere in, come prima le Mont Saint-Michel ma perché comunque è suggestivo l'avere questo isolotto che viene bagnato dalla marea e poi quando c'è la bassa marea c'è tutta la terra intorno quindi probabilmente è più caratteristico. Ci sono anche castelli molto belli qua della Doira, questo di Chambord è qualcosa di incredibile. Il consiglio vi posso dare è partite magari dagli altri e poi finite con questo perché noi abbiamo visto gli altri giorni quello di Vilandria abbiamo visto quello di eh, Chenonceau arrivare a questo poi fa perdere di significato il valore di tutti gli altri castelli la Bretagna ci è piaciuta San Malò è stata una bellissima cittadina sul mare ci è piaciuta Cancale con le sue ostri quindi diciamo che ci è piaciuto tutto dai ragazzi c'è cioè, stato un bellissimo viaggio siamo anche stanchi devo essere sincero perché abbiamo fatto tanti chilometri tornati a roma dovremmo chiudere con quasi 5000 km, chilometri quindi abbiamo fuso la macchina praticamente il video finisce qui così come tutta la serie se vi è piaciuta vi invito a lasciare commenti a mettere un like e a condividere noi ci vediamo alla prossima avventura ciao da me e da Shambord e da quegli altri che stanno là giù giù giù giù aspetta ve li faccio vedere eccoli là giù li vedete là, là. scansa fatiche